Comunque è già mezzogiorno, ragazze, io adesso tra poco vado a mangiare, perché, sì, come avete capito, ho sentito soprattutto le campane della chiesa, e già mezzogiorno e un minuto, sto guardando l'altro telefono, che sarebbe questo, con cui stavo registrando prima, ed è mezzogiorno e un minuto, e quindi niente, oddio, l'inquadratura è storta, che non posso, vabbè, e niente, allora... Eh, ho lasciato la porta aperta perché non si può respirare ragazzi è troppo caldo come vi dico nell'altro video c'è ehm, come dire c'è ehm, la finestra aperta il ehm, la porta aperta e la, la, la lampada della no, la luce della panna accesa e più ehm, come dire la ring light così faccio, faccio più luce ai video anche se non devo truccarmi però non si sa mai già e niente mi vedete sempre col solito vestito non perché non mi sia cambiata non mi sia cambiata, ma sono cambiata già ieri perché mi ho fatto la doccia ieri mattina no ieri mattina ieri pomeriggio ieri sera prima di colcarmi e e stamattina mi ho fatto la doccia, Poi, questo caso mai ne ho voglia anzi se non è ancora più caldo se magari viene ancora più caldo me ne faccio un'altra eh, dopo essermi alzata dal riposo pomeridiano ovviamente come giusto che sia nel frattempo qua questo telefonino sto caricando ehm, come dire le... un augurio mio di buon pranzo a tutti di buon sereno pranzo e sono il mezzogiorno e 3 già e niente questo è quanto tra poco mangio come so dire a Roma tra poco mangio e, e niente ciao se non mi ho fatto il sopracciglia perché non avevo voglia di cambiare le sopracciglia comunque questi sono i prodotti che vi ho fatto vedere prima ve li mostro perché non so se ve lo fate vedere nell'altro video e vabbè niente quindi ehm, cosa dirvi innanzitutto ho cambiato pochetta non so quante volte ve l'abbia detto ma ve lo ripeto adesso Sto usando sempre la solta pochette, la mia make-up bag, eh, per eh, trovarmi in diretta con voi qua su YouTube. Eh, mi sto trovando abbastanza bene, molto bella, comoda e eh, bella. Vedete? Tiene tutti i prodotti qua dentro. Mi piace un casino, stracomoda, bella capiente, non mi veniva il al... termine, bella capiente, non so se si può vederla il video. Ma è veramente bella capiente vedete già e nulla e questo è quanto già non è bello mettersi così perché poi eh, secondo me è segno di maleducazione mettersi così però vabbè niente e nulla Ah, ho ancora il foglietto di alcuni miei fan di youtube se possiamo chiamare così amici di youtube che mi hanno scritto un foglietto qua di fronte se non ci credete cioè, vedrete, faccio vedere ve lo faccio vedere, aspettate un secondo che ve lo tiro fuori sarebbe questo si ricorda, se vi ricordate questo foglio qualcuno me l'ha scritto di chi voi se lo ricordo di questo foglio? fatemi sapere se voi vi riconoscete in questo foglio che mi avete scritto io sì, che vi riconosco poi non so se voi vi ricordate ma ce l'ho ancora È bello conservato da queste parti qui dalla mia scrivania scrivania barra make up make up cose ora lo rimetto davvero perché lo voglio tenere ben conservato ovviamente come giusto che sia e niente allora non sto più comprando la Douglas o come si chiama quella profumeria Maddalena perché mh, oramai mi sta facendo molto di più so con il profumo però Mm, il caso non voglia che ogni, il caso vuole ogni tanto potrei anche andarci da Douglas però per il momento essendo a Palau mi basta e mi avanza se puoi. non me ne vogliate quelli di Douglas di La Maddalena ma ogni tanto verrò da voi se avrò bisogno di qualcosa che non trovo a, a sapere i profumi passa passando per la piazza via Garibaldi io che vabbè, il municipio di La Maddalena passerò a trovarvi e a comprare qualcosina. già e niente. non sto erano dei minuti perché non voglio mh, annoiarvi troppo e quindi, quarto minuti giustamente, di quanto ci metto per registrare un video. Ciao. Allora, um, come vi dicevo, eh, sto usando alcune creme che ancora non ho idea di quando finirò. Poi, le altre creme che intanto sto usando, non ve le faccio più rivedere, se volete, se volete andare a vedere l'altro video che vi, ho, che vi ho messo privatamente, scusate se vuoi dire, un po' intertagliate parlando però sono un po' stanchino ma mi andava ribadisco di registrare questi video quindi ehm, niente era per dirvi che infatti eh, sto usando quella crema che vi potete vedere a base gelosa della VC Min Mineral Water 89 e l'altra è della Nivea che ancora non ho mente di cioè, non è che non ho mente non, non sono riuscita a aprire c'è cioè, l'apra ma per farla vedere nell'altro video ma ancora non ho, ho avuto modo di applicare di usarla praticamente questa è la crema niente sapete già come è il packaging esterno non c'è bisogno di altro esterno interno come Dio si voglia bene ragazze io adesso vi saluto e ci vediamo dopo Mm -hmm. Non so se chiudere il video o lasciarvi in, uh, in suspense No, quando lo chiudo ci vediamo dopo